non timbra? Eh? Lei? Lei non timbra? Eh, certo che timbra, non attimo, mica... Ma poi questi dell'Ada che pure se non li paghi. Che? Ma poi qui non paga mai nessuno. Avete sentito? Dice che qui non paga mai nessuno. Io ho sempre dietro abbonamento. Io mi porto anche i biglietti di scorta. Certo che se continuiamo così le cose non cambieranno mai, eh? Giapponi! Giapponi! Calma, calma signori! Che succede qui? Lei si alzi per favore. Prego, signorina, si accomodi. Grazie. Insomma, lei non ha il biglietto. No, ce l'avevo, non è che. Ce l'ha il nostro biglietto. Vabbè, ma qui non paga mai nessuno. Ma che sta di? Hanno pagato tutti. Lei è l'unico che non ha pagato. Guardi come la guardano. Si sta facendo riconoscere per un euro e mezzo. E mo si becca pure la multa. Tu, mamma. Eh. Non farti riconoscere. Paga il biglietto.